Allora, la mia prima domanda è eh, una domanda di Francesca Ferrara, ed è la seguente: Quali sono i numeri, i dati da quando ci sono i tablet e gli e-reader della vendita di libri di carta? Queste vendite reggono ancora oppure ci si sta spostando lentamente verso un panorama di fruizione maggiormente digitale dei contenuti letterari? I dati sono, eh, cambiano ovviamente paese per paese e sono influenzati da una serie di parametri, sicuramente quello più importante è la presenza o meno di Amazon con la piattaforma Kindle, eh, dove c'è Amazon con Kindle i numeri vanno alle stelle rapidamente perché Amazon ha una capacità di fuoco di marketing molto consistente quindi si è visto iniziando con gli Stati Uniti poi in Inghilterra e adesso lo vedrete anche in Italia visto che hanno lanciato la settimana scorsa, Um, Amazon uh, ha una capacità di fare marketing e, e un budget che ormai poche società nel mondo dell'editoria e dei libri hanno, quindi diciamo che gi giocano, giocano a poker con, con delle fish più larghe, più grosse degli altri, un po', um, quello è uno dei fattori importanti perché quello che si è, si è visto è che l'appetito per la lettura digitale c'è e come ma ci deve essere l'ecosistema che consenta al lettore di trovare una, un catalogo di libri digitali sufficientemente fornito e poi avere la possibilità di comprare questi libri in maniera eh, user friendly, quindi il processo di acquisto del libro deve essere user friendly, e poi avere anche le piattaforme di lettura per poter, per poter leggere il libro in maniera digitale in mo modo e non intrusivo, e queste sono le cose principali, I, la nostra previsione quella che si dice un po' nel mercato è che la lettura digitale di, nel settore della letteratura arriverà intorno al 50% di tutta la produzione di libri ehm, nell'arco dei prossimi tre anni, quindi molto rapida, molto molto veloce. Allora, ho un'altra serie di domande da parte di Emma Dal Cortivo. Allora, su Anobi, come si è modificato, migliorato Anobi dalla fondazione e quali sono state le motivazioni sociali o tecnologiche che hanno portato a queste modifiche? allora, Anobi eh, noi distinguiamo la Anobi in due fasi, cioè Anobi 1 e Anobi 2. Anobi 1 è fino a, a un anno fa, quando è stato acquisito da questa nuova società di cui sono amministratore delegato che sta lavorando alla preparazione della Nobi 2. La Nobi 1 si è evoluta in modo puramente crowdsourced, cioè eh, Greg Sung, il fondatore grandissimo della, della social network e del crowdsourcing, ha creato un sito dove ehm, la, la scelta stessa delle, delle nuove features che venivano aggiunte alla, alla piattaforma erano scelte dagli utenti per cui la direzione è stata assolutamente sempre stata decisa dagli utenti e, ehm, e ha portato a un, un sistema molto sofisticato eh, per la catalogazione in particolare dei libri di una persona, quindi la creazione di una, di una, di una libreria virtuale con tantissimi elementi di funzionalità anche molto specifici che sono molto eh, richiesti dal lettore accanito che ha un grosso interesse a gestire la, la libreria ehm, la Nobi 2 ha in più, oltre a questo aspetto che verrà assolutamente mantenuto e, e, e sviluppato c'è l'altro aspetto che è quello di fornire anche una piattaforma di, ehm, di scoperta dei libri anche per il lettore meno, eh, meno diciamo interessato a mantenere una libreria virtuale su Anobi. Eh, quindi stiamo cercando di aggiungere questo tipo di funzionalità che riteniamo sia molto importante per consentire anche al lettore accanito di, di trovare in Anobi eh, una guida per la scelta del libro da comprare e da leggere. Emma prosegue chiedendo um, come un editore o un autore potrebbe sfruttare uno strumento come Anobi? Anobi in realtà quando nella nostra visione, che ci vorrà parecchio tempo per, per sviluppare, ma l'idea di Anobi è di che diventi un po' una specie di caffè letterario, cioè l'equivalente del, del punto d'incontro tra lettori, scrittori, editori, quindi una piattaforma molto aperta, manterremo sempre molta apertura, quindi attraverso l'accesso la, alla funzionalità della piattaforma stessa che daremo Ehm, in, in utilizzo a, a, ai partner che sono interessati ma quindi creare un, proprio una piattaforma di incontro tra contenuti, recensioni, eh, libri, ehm, librerie di persone e via dicendo quindi in un certo senso come un utente si può creare una libreria anche un editore si può creare una libreria all'interno di Anobi come lo può fare un autore e con la nuova funzionalità che stiamo per che è incentrata sulla categorizzazione dei libri fatta dagli utenti, ehm, anche lì sia gli autori che gli editori avranno l'opportunità di, di partecipare nella piattaforma e contribuire con le loro idee e opinioni. A proposito di librerie, eh, un'altra domanda di Emma è eh, di cosa tiene conto l'algoritmo che misura la compatibilità tra le librerie degli utenti? Ma l'algoritmo devo dire che è abbastanza primitivo, infatti, non è che eh, quello lo stiamo rivedendo, lo faremo molto, lo miglioreremo molto. Al momento, considera eh, con, nelle librerie, verifica eh, quali libri sono stati letti uh -huh. rispetto a quelli che non sono stati letti e guarda il rating, quindi il voto che è stato dato al libro, quindi. Eh, utenti che hanno, lettori che hanno un certo numero di libri uguali nella libreria, entrambi letti ed entrambi con, con rating elevati, vengono considerati più compatibili di altri. Non è molto sofisticato, si può sicuramente fare di meglio, eh, però per il momento questo è quello che i ragazzi a, a Hong Kong avevano fatto. Hai già in mente in quale senso diventerà migliore? abbiamo una persona in particolare molto forte sugli algoritmi qua a Londra che sta già studiando com come fare questa cosa ma una cosa che siccome introduciamo una nuova dimensione che è questa delle, delle categorie che chiamiamo topics qua a, a Londra um, queste categorie che sono ancora anche queste generate dagli utenti che fungono essenzialmente da contenitori, sono dei contenitori di libri crowdsourced quindi tu puoi creare un contenitore e dice questi sono i libri più interessanti se vuoi capire la storia dell'Italia contemporanea, per esempio, o la situazione politica italiana. A questo punto, questo contenitore, se non ce lo puoi creare, quando una volta creato, tutti gli altri utenti possono contribuire i libri e votare i libri all'interno di questo contenitore per arrivare ad una lista anche ordinata per valore e interesse del libro nel contesto di questo contenitore. Questa terza dimensione la chiamiamo noi di Anobi, altre due sono le persone, i libri. Ehm, lega, è un ulteriore legame tra le persone e i libri perché ehm, il contenitore ti consente di capire qual è il legame che una persona ha con quel libro. Perché a te il libro può interessare per un motivo diverso dal mio, e di solito e, e dovresti riuscire a incapsulare interesse che ha nel libro all'interno di questi contenitori generati dagli utenti. Riteniamo che questo aiuterà molto anche con l'algoritmo di compatibilità perché ci darà un ulteriore eh, dataset da utilizzare per fare il match tra i profili. Chiaro. A proposito di algoritmi c'è anche un'altra un domanda, l'ultima di Emma. Um, a proposito di Anobi che la ricerca degli amici su Anobi non è un po' macchinosa, non sempre precisa? come si potrebbe migliorare? ma sicuramente adesso un, una grossa parte del lavoro che stiamo facendo è, è su Facebook eh, non tutti ma molti utenti hanno già mappato le loro amicizie su Facebook quindi stiamo lavorando per rendere l'integrazione con Facebook molto più eh, fluida più utilizzabile um, e comunque stiamo rivedendo tutta la, la parte di, di discovery degli amici e dei conoscenti perché poi giustamente ci sono anche tanti utenti che non hanno facebook e di solito chi non ha facebook eh, non gli piace facebook quindi, quindi eh, non si può solo utilizzare facebook però ovviamente cercheremo di, di accontentare entrambi i tipi di utenza Chiarissimo. Allora, l'altra domanda di Emma, che non è a proposito di Anobi, ma della nuova editoria, diciamo, è come l'editoria deve o dovrebbe approcciarsi al digitale? Qual è la situazione italiana in proposito? La situazione italiana io non la conosco molto bene, la conosco un po', ma non bene perché opero soprattutto sul mercato anglosassone. Eh, secondo me l'editoria deve posizionarsi in un modo... Ehm, eh, molto semplice in realtà. Il ruolo dell'editore è, secondo me, quello di intermediario tra lo scrittore e il lettore. E, e secondo me gli editori devono pensare in questo modo: non devono pensare di essere dei procacciatori di copyright da poi spremere per produrre ritorni maggiori. Cioè, il ruolo dell'editore deve essere di intermediario. Quindi, se il ruolo di questo intermediario, richiede un cambiamento del, del, um, dei, dei meccanismi di intermediazione appunto tra lettore e scrittore vanno adottati e, e incoraggiati. Se la carta diventa meno prevalente perché il lettore preferisce leggere sulla piattaforma digitale è giusto che l'editore abbracci questo cambiamento in qualità di intermediario tra il lettore e lo scrittore. Um, quindi il cambiamento c'è sempre stato, eh, come, come hai visto, visto che hai fatto una piccola review, introduzione, il mio, il mio motto è che l'unica cosa, cosa costante nella vita è il cambiamento, quindi se tu non abbracci il cambiamento, in generale sia a livello personale che a livello di business, cioè, non hai capito niente de, del gioco della vita secondo me, del business, perché il business e la vita è tutto un cambiamento continuo, quindi… Eh, siamo di fronte a un periodo di profondo cambiamento nell'editoria perché finalmente ci sono le componenti che creano l'ecosistema per la lettura digitale che non c'erano perché l'utente secondo me ha sempre avuto un interesse eh, latente nella lettura digitale ma non era, non era uh, fattibile, non era accessibile. Oggi questi eh, componenti ci sono e quindi è giusto che gli editori li, li accettino, li, li abbraccino e li supportino e li incoraggiano le loro, i, loro cli, i loro lettori a, a utilizzarli sempre di più. Eh, stavolta davvero l'ultima domanda di Emma, che è, è lettura su oh, ebook. Modifica la Emma, <ride> Emma bella domande, bravo. Lettura su ebook, per piacere o per studio? per tutti e due, in realtà gli ebook secondo me per studio sono fantastici perché invece di andare in giro con lo zaino e spendere un fracasso di soldi su questi libri che poi vengono macerati alla fine del corso de dell'anno accademico secondo me l'ebook è fenomenale anche perché ha già eh, la possibilità di fare annotazioni condividere le annotazioni che in un contesto educativo secondo me è fantastico um, sul discorso del piacere, anche del piacere, perché comunque i lettori di ultima generazione, e ehm, vedo io qua tanti giovani leggono sul telefonino anche, anche se lo schermo è più piccolo. Il punto è che la lettura è, è questo legame magico che c'è tra, tra la mente del lettore e le parole scritte dal, dallo scrittore che siano presentate su uno schermo o su una pagina o su un muro o su un tavolo, secondo me l'importante è che siano di facile eh, lettura. Cioè se il, mezzo, il medium che le presenta consente una lettura scorrevole, diciamo che il segreto è che lo lettore l'apparato la, la, su cui si legge deve essere cioè non deve essere di d'intralcio l'occhio e le parole scritte. Una volta che questo viene raggiunto, che sicuramente i nuovi lettori con la tecnologia e-ink o le stesse tablets come l'iPad sono piacevoli da leggere, il risultato è fatto. Quindi secondo me anche nel, da un punto di vista della lettura per piacere, eh, sicuramente l'e-book eh, ha un, un grandissimo futuro. Dunque c'è un'altra domanda di Barbara Puccio, che è considerato che Anobi è un social network specifico, quali saranno le evoluzioni in tal senso, in particolare nel mondo e-book? Allora, la più grossa evoluzione del mondo ebook è che, eh, che è parte della nostra strategia, è di offrire anche l'acquisto degli ebooks attraverso la piattaforma di Anobi. Eh, questo in un contesto di sempre mantenendo l'aspetto primario di social network. Quindi, quello che stiamo cercando di dire e che verrà rilasciato anche in Italia in primavera. Speriamo: prima lo rilasceremo in Inghilterra e poi in, in Italia. È la possibilità di utilizzare social network diciamo come prima um, ma ogni libro che si incontra perché è sulla libreria di un amico vuoi perché è in uno di questi contenitori di cui parlavo prima di categorie l'obiettivo di mettere che questi libri se noi avremo la versione ebook disponibile in vendita sarà acquistabile quindi non creeremo un negozio non ci sarà un negozio di Anobi non ci sarà la classifica dei più venduti non ci saranno le offerte speciali ci saranno dei libri ci sarà un link sui libri che sia social network che ehm, li renderà acquistabili eh, una volta acquistato l'ebook su Anobi noi offriremo anche il, um, le componenti per poterlo leggere in particolare avremo applicazioni io adesso ho la sirena della polizia, invece. <ride> ecco. ehm, avremo le ehm, applicazioni per, per il mondo Apple e per il mondo Android. Avremo anche dei lettori in HTML5 per poter leggere i libri nel browser ehm, e ehm, avremo. Ehm, queste, queste le, le avremo, daremo la possibilità di comprare anche il, fa, il libro in formato ePub per poterlo poi caricare sui lettori digitali più comuni eh, non ovviamente Kindle che non supporta l'ePub eh, quindi avremo questa componente di acquisto e poi la terza componente che stiamo sviluppando è che all'interno delle applicazioni di lettura eh, per gli ebooks proposte da, da Anobi proveremo le, le funzioni social con network quindi integreremo la lista degli amici che hai in Anobi ti apparirà anche nell'ebook per poter per esempio condividere note e commenti sul libro con gli amici che hai già trovato e selezionato su Anobi questa diciamo è la direzione primaria quindi rispetto alla Nobi di oggi che è, è, è solamente un social network aggiungeremo una componente di acquisto però non alienando la parte social e una componente di social reading attraverso le applicazioni. Chiarissimo, e mi hai bruciato con questa risposta un'altra domanda di Gianluca Diegoli che era, entro quanto tempo diventerà uno store per l'editoria digitale e i buche simili? saremo un, uno store sui generis perché non saremo uno store saremo un social network dove i libri che sono un po' le, le diciamo qual è una buona, una, buona, una buona analogia i libri nel social network sono solo la moneta di scambio del social network sono i libri questi libri saranno per la maggior parte acquistabili ma noi non faremo nessun tipo di merchandising nel senso mm. che noi non faremo nessun tipo di promozione perché l'obiettivo nostro è che l'utente di Anobi scopra dei libri interessanti attraverso il meccanismo della, del peer-to-peer e -peer, della raccomandazione del social network. È solo a quel punto che l'utente avrà il desiderio di acquistare il libro, non prima. E quindi la nostra proposta è completamente diversa dal classico modello di retail, dove in un certo senso noi rimpiazziamo... Il, la vetrina del negozio social network